Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, spero che si senta e si veda tutto. Questo è l'upgrade, in teoria, della stanzetta che ho su, che non potete vedere lì, non potete immaginare la confusione che ci potrebbe essere. Intanto, stendino, ma va. Comunque le luci le ho portate tutte su. Sì, l'unico upgrade è stata questa tenda perché così evitiamo il riflesso. Bruttissima. Bruttissima perché si vede da un lato e dall'altro alla fine, bruttissima, lo so, ma per oggi parliamocela così e anche per questi video perché io ho cercato di fare i video fuori perché ancora la temperatura è si sta bene perché ad esempio in casa io qua ho le maniche tirate su, ma... Appena acceso le camere sono partiti i camion e le motoseghe e le gente che passa, cani che passano, quindi scusate, ma le facciamo in casa. Ecco, un po' nervosina veramente, ma ci riprendiamo subito perché iniziamo con i calendari dell'avvento. Ebbene sì, allora quest'anno ho cercato calendari dell'avvento un po' particolari o che comunque non erano super visibili online. Il primo che vi mostro è questo della Blissim, che è un marchio francese conosciuto conoscevamo già come birk box perché faceva delle box e delle periodiche sempre francesi è cambiato il marchio è diventato blissim e si può reperire proprio dal marchio blissim che è, spedisce dalla francia c'è cioè la spedizione però comunque si spedisce senza dogana ovviamente fa anche le box mensili ma non so se sono in italia sì sì, sì perché comunque fa parte dell'europa e ci siamo ma quello che vi mostro oggi è il calendario dell'avvento, mi dovrò bloccare ogni tanto perché il calendario mi è stato inviato, quindi tanto li ringrazio, ed è per creare altri contenuti, quindi dovrò fare contenuti nel mentre per loro e voglio però spacchettarlo con voi in un video perché lo abbiamo sempre fatto. Allora, mh forse è il caso che tolgo questo che è lo spoiler ma dietro c'è proprio lo spoiler spoiler che vabbè, comunque sia è un calendario da Aspetta, lo apriamo così togliamo questa ecco yeah. togliamo questa così vedete solamente il marchio bliss è un calendario da 24 caselle molto bello, molto carino ok che si apre così ecco qui è tutto a caselline quindi lo apriremo assieme Da qui mi sono affidata al fedele scatolo perché così possiamo appoggiarlo speriamo che sia abbastanza fisso ok allora vi anticipo già un attimo che ehm, ci saranno delle caselle particolari quindi no non è, non è che sono particolari sono diverse questo è quello per influencer o comunque che mandano in PR PR come volete per i contenuti uguale a quello che si acquista ma con qualche differenza proprio devono essere tre le caselle differenti quindi se volete una sorpresa in più lo acquistate direttamente dal sito Blissim e avrete tre sorprese in più che qui non vedrete se no è reperibile perché su Blissim costa 65 euro più 6,90 di spedizione fate voi i calcoli mentre c'è anche su amazon che è quello che mi hanno inviato e viene 69 euro spedito decidete voi ma io adesso basta parlare e direi da prima del calendario però devo dirvi come sempre una cosa molto particolare intanto se non volete vedere gli spoiler perché volete il calendario ma volete comunque avere le mie impressioni dunque a questo minutaggio qui non vi farò spoiler quindi se ho degli swatch e tolgo tutto non vedrete niente però vi dico le mie impressioni sul calendario se vi può piacere e cose in più mi ha fatto anche l'anno scorso e avevate apprezzato quindi ok io direi di partire con la numero 1 eccola qui cerco di andare il più veloce possibile se no ho il vago sospetto che tra poco straierò il calendario le caselle sono fatte così belle con il pavone ah proprio senza carta senza niente ma ok ah, ok già ci piace polar nuit polar mh, crema rivitalizzante vediamo sempre la quantità perché come sapete, come vi dico sempre, fino a 5 ml è un campione omaggio, di più è una mini taglia. Se poi non c'è scritto neanche niente, è ancora meglio. Allora, 15 ml, quindi è una mini size, quindi ha un valore, e non ve lo dirò ogni volta, fino a 5 ml è un campioncino, di più è una travel size, mini size, comunque sia che ha un valore effettivo allora è una crema da notte e da Polar è un marchio valido e questa crema sono sinceramente curiosa di provarla perché il marchio lo conoscevo e mi è piaciuto mm, mettiamo qui non so dove metterlo bene perché dopo in teoria dovrei de... togliere tutto, ci penso intanto ok, okay. andiamo avanti, due 2 due eh, questo comunque è calendario molto carino adesso i numeri sono belli grandi l'unica mia paura è che ecco dopo un po' cadranno la 2 sempre senza carta senza niente però c'è questa cartina e lui è chiuso ok Sophie più Mabelle ok che non so che marchio sia Extreme Old Brown Gel o oh, ci piace e la quantità mm, La quantità non è data a saperla ok allora ci sarebbe sinceramente ma la, la leggete bianca su fondo rosa ecco ma portate pazienza è un trasparente ok i brown gel ci piacciono sempre e quindi anche questo mi sembra un prodottino valido per io anche se non li mettessi via ogni volta sarebbe meglio 3 Tengo le, tengo le scatole perché a un certo punto io non mi ricordano più il numero 3, eccole qua scusatemi a questo punto la devo sdraiare perché ho paura che cada tutto 3 ok olio di ricino bio extra pressato a freddo biorla, biorganic poi olio di ricino ed è abbastanza utile per tutto. Bio Uxtra. Ehm, questo è una quantità. 50 ml. Ott ottimo per unghie, capelli. Quando avete finito il brown gel potete usarlo anche per le sopracciglia. La quantità è buona. Il vasetto è in plastica ma scura. Ok, ci sto. Andiamo avanti con la 4. Che okay. Bella grande ok respire gel crema idratante e crema idratante per pelle da normale a miste 50 ml la respiro la conoscevo per i deodoranti che non mi piacciono magari la crema ci può piacere di più tanto questa la provo quindi Allora, è leggera ma idratante, mm, io la userei, intanto è una bella size, poi la userei sinceramente, eh, per il viso sì, ok, eh, alla mattina se non vi toccate, perché dopo un po' è ancora qua presente sulla pelle, oppure eh, alla sera, No, aspettate però si sta assorbendo, ci vuole un attimo di pazienza, però hey, mi piace. Ha un leggerissimo profumo iniziamo a mettere in giro questa roba e andiamo alla 5 non vi dico il casino che avrò qui ma ci piace scusatemi ma questi pavoni io li adoro 5 ok vi dico subito con 10 ml non so cos'è PAI Renshly Sweet Extra Cleansing Oil olio struccante e la PAI è un buon marchio olio struccante Uh, proprio olio olio struccante mm. è proprio un olio anche con un buon profumo mm. ok andiamo avanti con la 6 eccoci qua Rituals ritual sol jing eh, Body cream da 70 ml quindi anche bella grande. Rituals mi piace tantissimo mm, per, il per il profumo che mi piace sempre molto. E, ero indecisa se acquistare il calendario dell'avvento quest'anno o no, ma alla fine non l'ho acquistato. Spoiler! non l'ho acquistato perché ed è alla fine l'avevo provato anni fa i prodotti sono simili, molto simili ed ho detto ma aspettiamo un attimo perché già questo me l'hanno inviato ne ho degli altri che mi hanno inviato aspettiamo a vedere se per caso me lo mandano oppure se ne arriveranno altri interessanti perché la Ripost comunque un po' la conoscete tutti o si può vedere online i vari spoiler 7 e leggerina e abbiamo imperfetto Siero contorno occhi per ehm, uno sguardo luminoso. 15 ml è questo. Non vi ho detto, ma tutti questi prodotti sono vegan e cruelty free. Però queste luci mi stanno piacendo. Ho una crocchia di luci qua che soprattutto con questi meravigliosi aumenti energetici, non so fino a che punto, ma comunque sono tutte lampade a letto. Bello, bello, assorbe velocemente bello, mi piace molto e andiamo alla 8 io sto andando veloce poi dopo ecco allora nella 8 abbiamo il primo prodotto make up che è all tiger vegan natural original è eh, un, un ombretto del colore 310 copper weaver, ok, ve faccio vedere che è questo qui bello il packaging sinceramente ehm, Quantità? quantità quantità quantità quantità se dico un'altra volta quantità Ragazzi, ma non c'è scritto la quantità, cioè è inutile che sto qua a leggere e dice che è vegan, cruelty free, eccetera, eccetera, va bene, ok. È questo qui. Bello. Molto bello, guardate. Molto bello, adesso vediamo anche come si comporta si sfuma si sfuma restando comunque luminoso mi sono già premonita di salviettine e quindi trovo che sia ehm, perfetto come base per un altro ombretto oppure soprattutto questi che abbiamo oro con i glitter quindi un po' aggrappano anche oppure da solo ne applicate molto meno di come ho fatto io sulla mano e poi dopo le sfumate e siete già a posto con un poco di colore Iniziamo a togliere un po' e andiamo alla 9. 9. Ecco dove sarà la 9. Eccola qui, anche questa bella grande. E cosa abbiamo qui? Momo, mai sentito, shampoo, eh, idratante per capelli secchi e disidratati, 75 ml. E questo qui, apriamolo per sentire se ha un profumo. Sì. È fresco, è un profumo fresco mi piace, attualmente mi piace molto piccolo passaggio la mia maglietta con cipe e chop mi piace per coppia ehm... quindi adesso andiamo alla 10 scusatemi ma devo mostrarvela alle orecchiette basta, basta, basta. andiamo alla 10 10 un uh, balsamo labbra della eh... Passiamo labbra, mongongo lip conditioner con mandarino verde, mandarino green orange e ginger. Quindi mandarino verde, arancia e mh, zenzero, ginger, zenzero. Questo è chiuso ma adesso lo apriamo subito, anti-age, organic in indartin, cosa fa? Sarà idratante? Andiamo ad aprirlo. Io mai che munisco, mi munisco di... Mmm... Fatto così. Sa di mandarino e arancia davvero. Buono! Buono e non lucido. Oh, mi piace. Penso che sia un full size. Credo. Ma perché non ci mettono mai la... La... la come si dice, eh, l'olio di mangongo contiene calcio, magnesio e zinco. Io non trovo la quantità, ragazze, come sempre, ma non è che non la trovo, è che talmente è scritto piccolo, che, che non riesco a leggerla. <ride> Comunque mi sembra un basso, full size ce ne ho altre di questa misura. 11, andando veloce, se no i video diventano lunghissimi. Ok, è un oggetto della garanzia, l'appel della foresta, la, il richiamo della foresta, l'appel della foresta, eh, double serum, eclate, eh, quindi un siero viso, ah aspettate, è bifasico, ok, beh direi che nutriente, idratante e tutto quanto, che okay, immagino che si shakerà Molto oleoso perché sta girando per la mano. Mm, anche un po' luminosino. Ok. Mm. Mm. Però assorbe abbastanza velocemente. Mm. Ok, questo qui con booster di vitamina C. Sapete che questo adesso no, ma mm, verso... Freddo, comunque sia è un buon prodotto. Cioè un buon prodotto può essere bello idratante e poi ho i busto, sinceramente, li uso anche, ad esempio, dopo le maschere. Ecco, questa è la 11, quindi andiamo alla 12, sono brava quest'anno, sto andando velocemente. Mica tanto visto il tempo. Ok, uh, ok, ultra repari cream della first beauty fab crema ultra riparatrice da 28,3 grammi per pelli sensibili e secche questo che immagino che sia ultra idratante vediamo o oh, molto ricca è molto ricca è molto ricca però ci sta, e andiamo verso un periodo freddo, quindi una crema ricca, anche se abbiamo la pelle mista o grassa, ci sta, perché comunque soprattutto alla sera, anche per riparare, ma anche solamente nel contorno occhi, eh, occhi, nel, nel contorno del naso che si screpolerà sicuramente, ci servono sempre. Per adesso non ho trovato niente di che non mi piaccia, De, ovviamente in un calendario dell'avvento io devo trovare, scusate questa è la 13 intanto, un, un prodotto rosso o un prodotto che richiama a Natale 13, voilà crema mani idratante da 40 ml questo è uno dei pochi prodotti che ha il sigillo ha la faccia dell'idratante è super super ricca super super ricca però un po' di crema a mani ci serve sempre quindi ce la diamo un pochino perché un po' di crema a mani ci serve sempre eccoci qua allora profumo molto neutro 14 aspettate che ehm, 14 bella grande ok questa cos'è Baigia, tropical shot, spogliante, polvere, esfoliante corpo, ma con co cocaffè e olio di ricino, ma sinceramente non mi sembra, aspetta, faccio vedere, esfoliante, polvere di gommaggio, sì, Sarà bella compatta perché io qua non sento della polvere, mi sembrava quasi in tessuto. Per il corpo, utilissima anche questa per ora. 20 grammi, io non so i prezzi ma sono tutte cose che mi piace anche da provare perché per adesso non ho trovato neanche un prodotto che l'olio che farà un uso un po' diverso però mi piace. Ah. sì, è una polvere. 15... La 15 è bella grande e cosa abbiamo dentro? Luna Radiant Sleeping Night Oil ok, bella che ha la confezione peccato che io non ho le forbici con me quindi distruggerò la confezione e, quindi un olio da notte, 5 ml quindi. Stavo leggendo, non c'è scritto che non è destinato alla vendita, ma tutta questa bella confezione e sappiamo che 5 ml è un campioncino. Scusatemi, vado a distruggere la confezione. Allora, tutta questa bella confezione qui, il prodotto è questo qui. Allora, sarà un marchio super costoso? Non lo so. Sarà che questa è l'unica casellina per adesso che non mi piace. Sleeping Night Oil. È blu. È blu. È blu. Ha un profumo erboreo o erbaceo, non so come si dice, eh, cosa contiene? Olio, olio, olio... Mm. No, non riesco a leggere che cosa c'è scritto Comunque è un campioncino Immagino che sia un marchio Me lo auguro costoso Questa è a 15 Scusate mi tolgo un po' inizio togliermi un po' di oli dalle mani Ok Andiamo alla 16 Qui il calendario sta calando Ok, ok, l'usetta T3 e Hemp Oil, body wash e, um, 30 ml, un gel doccia per il corpo. Alle T3 e um, olio di canapa. Chiuso, Lo apriamo per il profumo. erboreo, ma delicatissimo ok, quindi un olio da doccia andiamo alla 17 il prodotto natalizia natalizia, però adesso non l'ho trovato scatola enorme per un pottino L'Epetite Prodige speriamo che davvero faccia prodigi 100% naturale balsamo multiuso mm, non dice la quantità Non sa so di niente e non dice la quantità. Forse non mi piace che non dica la quantità e che non spiega neanche nulla. Parsamo multiuso ai fiori di cotone, è un piccolo potino. Ok, sinceramente, questo prodotto visto così io lo userei per le labbra screpolate, il naso screpolato e le punte dei capelli screpolati, ma anche talloni e um, gomiti ecco un prodottino si sì, effettivamente multiuso però ci sta iniziamo non dico casino che c'è qua sotto ma fateci caso 18 ok glim mai sentita lucate tat glove quindi qualcosa che illumina siero illuminante da 25 ml siero illuminante per il viso si sì, si sì, si sì, è un siero in gel allora questo qui e questo è il prodotto è proprio un gel siero illuminante l'azione illuminante quindi cos'ha prendi in serum di origine naturale ok acido diaronico e vitamina c Ok, ci piace, mi ci piace davvero. Questi prodotti per il viso mi piacciono. Spero che eh, in un calendario a questo punto, che c'è poco make makeup, ma andiamo alla 19. Piccina, immagino che anche questa sia un 5 ml. 5 ml, quindi campioncino. Le Concentré Ialuronic. Eh, acido iaronico concentrato del Uigens ok molto concentrato però da provare ecco sì è vero vi durerà una vita però avrei preferito qualcosa di più di un 5 ml già se facevate un 6 non era più un campioncino questa cosa prima casellina con il 2 eh, davanti la 20 la 20 ok crema blush pollen, colorate in crema pollen. ah apiccia crema in bush, bush. blush in crema apiccia ma Sentita. Quantità, che noi stiamo molto attaccati alla quantità, non siamo attaccati alla quantità e per capire se vale il prezzo, anche perché costa. Ehm, non apprezzo i marchi che non dicono la quantità. Perché mi fa molto pensare che potrebbe esserci una confezione esterna e qui non l'hanno messa. Uh, uh, uh, uh più che una crema, questo è un gel in blush non mi piace non mi piace per un semplice motivo io la mano l'avevo pulita e asciutta e forse non ho messo tanto, ma guardate non mi piace ma adesso, dato che non sono così cattiva subito ci ripuliamo la mano da tutto, aspettiamo qualche secondo che asciuga, mescoliamo il prodotto, ok, è asciutta e lo riproviamo, molto meno stavolta. No, continua a lasciare... Eh, non è uniforme, non è uniforme, non mi piace, non mi piace, sinceramente. Forse c'è un altro modo di usarlo, forse con un pennello o una spugnetta. Mm, non mi piace, non è una crema, è un gel, olio. Mm, ci sta una cosa che non mi piace. 21. Andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo qualcosa di già più interessante. Pompon. Make up Sun Green e mascara da 7 ml. Fa bene agli occhi, ok. Fatto. Così con le setole fitte e in silicone. Questo lo proviamo perché sono curiosa. 22, siamo quasi alla fine. Questa è pesante. Cosa abbiamo? Oh uh, oh uh, oh, uh, Bioderma, Crealin H2O, Occhi, ehm, non mi viene la parola. Acqua micellare, bifasica, struccante, anche per trucco waterproof, 125 ml. È proprio vabbè questa la teniamo chiusa perché non riesco ad aprirla comunque è uno struccante bifasico della bioderma questo ci sta ed è anche una bella quantità è un bifasico quindi ha la parte in olio adatta per il trucco apprezzata apprezzata ultime due caselle 23 e 24 23 meno 4, 17, serenity longsend Reacting food nutrition crema nutriente rilassante per i piedi 30 ml e il marchio è questo ed anche i piedini effettivamente hanno bisogno di una bella crema soprattutto in questo periodo freddo Ha ah, una texture fresca, il profumo. È delicato, sta proprio di crema, ma la texture è fresca, però è nutriente. Sapete, che mi piace, sì. mi piace anche con un piccolo massaggio. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. ci piace. Questa mi piace ah, quindi, mi piacciono queste caselle dove ci sono poche caselle che non mi sono piaciute, mi pulisco bene per l'ultima casella e magari non c'entrerà niente. Non lo sappiamo: 24 Sarà makeup o schakare, che cosa dite? Io da qua non capisco niente. Mi si era spenta la telecamera. Ma ok, allora ho solo aperto la scatola. Coda lì oltretutto in full size. Questa è in 40 ml. È la Vina Source Idra crema sorbetto idratante. Quindi ok, e mi piace questo tipo di crema perché è idratante, ma allo stesso tempo leggera sulla pelle allora, vediamo un po', eccoci qua bella, bella come ultima casella, che sia un full size e oltretutto um, adatta, adatta a tutti bello, bello mi piace, Be bella, bella casella, sì, sì, sì, sì. allora, adesso mettiamo via tutto, ci puliamo bene, perché sapete che dobbiamo fare le impressioni finali anche per chi, come a differenza vostra, non ha visto il video, ok? uno, due qui allora se siete passati direttamente a questa parte perché non volevate spoiler non ve le faccio perché il calendario è completamente finito cosa dire del calendario intanto bellissimo il design <ride> molto bello molto bello elegante troviamo marchi interamente no però molti francesi alcuni conosciuti altri meno trovo che il prezzo di 69 euro sia un ottimo rapporto qualità prezzo soprattutto visti i prodotti che c'erano ed è il fatto che non ci fossero, ed è, no, è più che altro che ci fossero prodotti adatti a tutti. Ecco, questo sì, c'erano prodotti adatti a tutti, soprattutto skincare, alcuni per pelle secca, alcuni per pelle mista e grassa, ed c'era un po' no giorno e notte. E poi abbiamo ed è, prodotti per i capelli, prodotti per il corpo, bagno doccia, crema: quindi c'è un po' di tutto, di vari marchi. E mani, piedi, ho trovato prodotti molto validi, allora, e taglie, full size, travel size, secondo me due o tre che erano dei campioncini, forse di marchi molto costosi, ma devo dire che questi campioncini da 5 ml sono dei prodotti che durano davvero tanto, caselle che non mi sono assolutamente piaciute eh, una. una ma potrebbe essere che non sono capace di utilizzarlo quindi potrebbe essere allora eh, mi è piaciuto sì, tanto ed eh, assolutamente ve lo consiglierei di prenderlo perché è un buon eh, soprattutto se non avete tanto make up ecco il make up c'è davvero poche cose di make up però quelle poche cose sono adatte a tutte quindi proprio inclusivi che non hanno bisogno di colorazioni e particolari, di utilizzi particolari pochi prodotti ma adatti a tutti i tipi e che noi solitamente si, eh, usiamo tutti quindi mi è piaciuto assolutamente e cosa dire di questo marchio? intanto che avete visto tanti stop perché dovevo fare altri contenuti ma mi è piaciuto sarei curioso di sapere anche in quello eh, vendita per le clienti finali non quindi quello per eh, che hanno inviato che cosa contiene ma secondo me più o meno siamo lì hanno detto tre caselle diverse quindi non so se forse il 24 che è l'ultima potrebbe essere diversa non si sa mi piacerebbe saperlo ma non ve lo spoilerò di certo ed è e niente io spero che con questo primo video del canale dell'avvento vi sia piaciuto, vi tenuto un po' di compagnia e fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate e io come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!